Il più comune tumore benigno dell'utero è rappresentato dal fibroma uterino, che coinvolge fino all'80% delle donne in età fertile. Vediamo insieme quale sia l'alimentazione adatta a questo problema. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Io sono Giuliano Parpaglioni, biologo nutrizionista e come sempre vi ricordo che per visite dal vivo io vi ricevo a Brescia, a Toscolano Materno e a Leno che eh, finché durerà l'emergenza covid faccio anche visite online e che sul mio sito www.nutrizionistabrescia.com potete trovare tutti i miei contatti Continuiamo questa nostra breve serie dedicata alla salute femminile precedentemente eh, abbiamo parlato di endometriosi o aio policistico oggi parliamo dell'alimentazione nei fibromi uterini vi ricordo che questa serie è basata su una revisione eh, pubblicata su, sulla rivista Nutrients a giugno del 2021. I fibromi o fibromiomi dell'utero sono un tipo di tumore benigno molto frequente e negli Stati Uniti rappresentano eh, il primo motivo di sterectomia. Non si conosce la causa effettiva del problema, eh, ma si sospetta che centrino molti fattori diversi, come l'etnia, la predisposizione genetica, l'obesità e altri. Inoltre, alcuni fattori nutrizionali potrebbero essere coinvolti. In malattie ormonali come i fibromi. La prima cosa che possiamo eh, vedere ad esempio è che il consumo di frutta e verdura è capace di ridurre il rischio di insorgenza della malattia. A tal proposito si è visto che l'effetto si ha con almeno 4 porzioni al giorno e che eh, agrumi, mele, cavolfiori, broccoli e pomodori sono tra i prodotti più interessanti da questo punto di vista. Uno studio italiano inoltre mostra come le carote non abbiano effetti protettivi, eh, a differenza dei prodotti a foglia verde. Probabilmente l'effetto protettivo è dato da alcune molecole presenti nei vegetali che hanno capacità di inibire la proliferazione cellulare e l'infiammazione, dando quindi meno possibilità alla malattia di svilupparsi. Purtroppo ancora non è chiaro esattamente quali siano queste molecole. I ricercatori sono quindi andati alla ricerca di queste molecole, in particolare si sono concentrati sulle vitamine. Una delle più esaminate è la vitamina A, che sembra avere un effetto protettivo, ma solo se di origine animale. La vitamina A derivata dai vegetali è molto scarsa, generalmente l'assumiamo come precursore, i famosi carotenoidi, ad esempio il beta carotene. Purtroppo questi precursori non hanno lo stesso effetto protettivo della vitamina A già formata, anzi addirittura hanno eh, l'effetto di aumentare il rischio se ad assumerli è una donna fumatrice. A tal riguardo, come ho già fatto precedentemente, voglio sottolineare che la vitamina A è una vitamina liposolubile, quindi si deposita nel grasso corporeo e si accumula. Questo significa che assumerne troppa magari sotto forma di integratore, può portare a intossicazioni anche gravi. Non sono state trovate associazioni positive o negative eh, con le vitamine C ed E, mentre la vitamina D si è mostrata importante per la prevenzione. Addirittura uno studio americano mostra che le donne eh, con una concentrazione di vitamina D nel sangue nella norma hanno il 32% in meno di possibilità di sviluppare fibromi, anche se questo dato potrebbe essere influenzato anche dallo stile di vita che le donne, delle donne comprese nello studio, eh, quindi va approfondito. Riguardo alla vitamina D, ci sono stati altri studi, tra cui alcuni italiani, che hanno mostrato non solo eh, una prevenzione dei fibromi, ma anche una riduzione del, del loro volume o comunque una diminuzione di necessità di intervento chirurgico. In tutti gli studi, comunque eh, si nota come la presenza di questi tumori è sempre correlata a una bassa concentrazione di questa vitamina per quanto riguarda i grassi non sembrano esserci influenze particolari in un solo studio si è notato un aumento di casi di fibromi associato eh, a un alto consumo di omega 3 ma non è chiaro se questa associazione sia da imputare agli stessi omega 3 o eventuali inquinanti che possono essere presenti nei pesci e negli integratori di qualità inferiore. Per quanto riguarda carne e pesce, invece, i risultati sono contrastanti. In alcuni studi sembra che la carne e il prosciutto aumentino il rischio, ma questi risultati non sono confermati da altre indagini. E non sono confermate nemmeno quelle che danno al pesce un effetto protettivo. In definitiva su carne e pesce non si può dire niente di certo. Per quanto riguarda il caffè non si sono trovati al momento dei collegamenti, mentre l'alcol potrebbe aumentare il rischio di malattia, anche se non tutti gli studi sono concordi. Uh, C'è però una molecola che abbiamo già incontrato nel video sull'endometriosi, l'EGCG, che è un estratto del tè verde, un antiossidante molto potente. Le è risultato efficace nel ridurre il volume dei fibromi e anche l'intensità dei sintomi migliorando quindi la qualità della vita delle donne l'unica osservazione che mi sento di dire a riguardo è che l'EGCG eh, è stato usato nelle sperimentazioni in quantità molto elevate non basta quindi un tè ma, ma andrebbe preso come integratore eh, per migliorare i sintomi anche se probabilmente basta eh, in fase preventiva. Sono stati studiati anche latte, latticini, cereali e prodotti ricchi di fibre. Ma in tutti questi casi purtroppo non c'è un'evidenza forte né in protezione né in aumento del rischio. I dati che abbiamo al momento sono pochi per chiarire la situazione. In conclusione possiamo dire che anche per questa malattia l'alimentazione può dare degli aiuti. Il consumo di frutta e verdura e la giusta quantità di vitamina A e D nel sangue e eventualmente anche il consumo di tè verde possono abbassare il rischio di amalarsi, mentre l'alcol è forse uno degli alimenti che più probabilmente promuove questo tipo di tumore. Bene, questo è tutto. Se avete dubbi o domande, scrivetemi qui sotto, io rispondo volentieri. Sono Giuliano Parpaglioni, se vi piacciono i miei video, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima volta.